questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa giacchetta molto primaverile che io ho deciso di chiamare giacchetta malva per quanto riguarda il filato ho riutilizzato il filato con cui ho realizzato anche la giacchetta luce lo sto adorando questa volta però ho optato per il colore ehm, il, scusatemi il filato si chiama casba è della bbb è 100% cotone super supermercerizzato questa volta ho optato per il colore 41 che è il colore malva rosato è un colore spettacolare perché non è fucsia non è rosa non è un viola un lilla è proprio malva rosato e io l'ho adorato questo colore come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito in con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori e vi ricordo sempre che potete comprare il gomitolo singolo o il pacco da 500 grammi che è in offerta per poter realizzare questa giacchetta con che io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5 eh, e del 3 e ho utilizzato 400 grammi del filato quindi mi raccomando se siete una taglia S come me ma volete le maniche lunghe vi occorrono 500 grammi se siete una taglia M lo volete fare uguale a me 500 grammi vi bastano se volete fare le maniche lunghe andate a prendere 600 grammi per una taglia L, vi occorrono 600 grammi per poter realizzare la giacchetta. a me 700 per poter 700-750 eh, per poter realizzare anche le maniche lunghe invece di fare a tre quarti. Io ho optato per delle maniche a tre quarti perché voglio sfruttare questa giacchetta soprattutto eh, nel periodo primaverile, quindi con sotto un lupetto o una camicetta molto sottile, ma anche in estate, quindi con sotto un top quando ci sono quelle giornate in cui tira un po' di vento, tipo fine estate inizio estate e quindi una bella giacchetta va benissimo ed è poi questo colore come vi ho detto io l'ho adorato è una lavorazione top down quindi si parte dall'alto io ho mh, dato vita all'alto l'ho fatta un po' più ehm, come posso dire con grinze se vogliamo dire così perché volevo che mi desse eh, lo stesso effetto di una famosa giacchetta che feci proprio all'inizio quando apri al canale e che so che alcuni di voi l'hanno anche rifatto ultimamente, che era però a me maniche e però lunga sempre così e aveva le pigne in alto e l'effetto sopra mi è sempre piaciuto ed è una giacchetta chiusa ancora adesso quindi ho cercato di riproporla però non con le pigne ma con una lavorazione diversa scusate un motivo diverso però vedete si sì, creano queste grinze qua sopra che io trovo veramente effetto um, eh, chic eh, quindi vedete è perfetta comunque per indossarla tutti i giorni ma anche sopra un bel eh, top nero nella sera quindi qualcosa di un po più elegante la lavorazione come vi dicevo è top down quindi si parte dall'alto si lavora questa la creazione questa lavorazione molto molto semplice io naturalmente nel video tutorial vi dico anche come fare se dovete andare ad allargare ulteriormente la parte sopra e poi si lavora la parte sotto le maniche io per la parte sotto le maniche ho lavorato con il 3 mentre la parte superiore con il 3 e mezzo questo perché se continuiamo a lavorare con il 3 e mezzo le maniche soprattutto eh, mi sarebbero venute troppo larghe e se anche se questa giacchetta è bella larga non la volevo esageratamente larga per questo sono andata a lavorare con il 3 e mezzo uh, però naturalmente se siete una taglia m secondo me potete anche non fare aumenti in più rispetto a me ma soltanto giro giri in più per arrivare agli scalfi e continuare a lavorare tranquillamente con il tre e mezzo secondo me vi andrà benissimo non vi stringe assolutamente la maglia e, uh, come potete vedere poi una volta arrivata alla larghezza desiderata il giro che va ripetuto è sempre lo stesso quindi veramente la parte più um, bisogna stare più attenti è la parte di sopra ma per realizzare le maniche la parte di sotto veramente vi porta via pochissimo tempo detto ciò spero che anche questa semplicissima giacchetta molto sfiziosa vi piaccia che desidate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook la, uh, con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di incertare e sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come un che come incertando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan top down io ho deciso di utilizzare il filato della caspa della linea caspa della BBB è un, un cotone super mercerizzato che è bellissimo da qui sembra un po' fucsia il colore ma in realtà si tratta di un malva rosato che è stupendo è un po' più scuro rispetto a quello che vedete dalla telecamera che qui sembra quasi un fucsia o un lilla molto acceso ma in realtà vi posso assicurare che ha una tonalità molto più scura molto molto più bella e particolare, detto ciò Iniziamo a lavorare. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e ho montato 110 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5. Quindi, mi raccomando, chi deve farlo il collo un po' più largo perché è una taglia M, o una taglia L, o perché vuole il collo un po' più largo, essendo questo cardica comunque un cardica molto primaverile, allora andate ad aumentare, tenendo appunto presente che aumentare di 5, 10 e così via. Io direi, per chi vuole soltanto il collo un po' più largo, di aumentare soltanto di 10 in massimo di 20 catenelle se invece siete una taglia m andate a montare 20 o 25 30 catenelle per una taglia l andate sulle 40 catenelle in più o anche 45 50 ripeto dipende sempre da quanto volete largo il vostro scollo detto ciò naturalmente questa volta non chiudiamo perché noi stiamo facendo un cardigan quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare due catenelle che sono a sa prima maglia alta Prendo il filo, salto la prima delle mie 110 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare due maglie alte, una e rientro, due. Due catenelle, 1, 2 catenelle, 1-2. Prendo il filo, rientro, altre due maglie alte, una. E 2 prendo il filo, salto 4 catenelle. Questo è quello che andrò a fare per tutto il giro. Quindi, da qui se ripeteremo sempre la stessa cosa. Quindi, salto 4 catenelle: 1, 2, 3, 4. Entro nella quinta e vado a fare due maglie alte: una e rientro. 2 due. Due catenelle: 1 e 2. Prendo il filo, rientro, altre due maglie alte: una. 2 prendo il filo salto 4 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quinta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte una 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2 Salto 4 catenelle e ricomincio da capo entrando nella quinta e di nuovo andando a fare due maglie alte 1 e 2, cat 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Devo fare questo per tutto il giro e vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro per terminare il primo giro ho fatto quindi il mio ventaglio e vado a terminare in questa maniera salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta entro nell'ultima catenella e vado a fare una seconda maglia alta ho terminato così il primo giro secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio 12 maglie alte 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte una e due quello che farò da adesso lo ripeteremo per tutto il giro 3 catenelle una due tre Prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nel ventaglio successivo e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le 3 catenelle vado dove ho l'ultimo ventaglio e realizzo un ventaglio quindi entro nell'archetto di 2 catenelle vado a fare due maglie alte una e due due catenelle di separazione 1 2 rientro altre due maglie alte una due vado dove ho la terza la prima la, la, la maglia alta e realizzo una maglia alta entro nell'ultima catenella che rappresentava la mia maglia alta quindi nella terza catenella e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il secondo giro terzo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva prendo il filo vado nell'archetto di, di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 2 Catenelle 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, e realizzo una maglia alta, bassa 2 catenelle 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nell'archetto e vado a fare due maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle 1 e 2, rientro altre due maglie alte, una 2, 2 catenelle 1 e 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto la maglia bassa di 2 catenelle, entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ultimo ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione rientro altre due maglie alte una 2 vado dove ho la prima delle mie due maglie alte e realizzo una maglia alta entro nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta ho terminato così anche il terzo giro mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono stata prima maglia alta prendo il filo entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle di nuovo da fare due maglie alte una e rientro 2 2 catenelle di separazione 1 2 Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una, due, due catenelle di separazione, una, due, entro nell'archetto di due catenelle, e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, e realizzo una maglia bassa, uh, scusate, 3 catenelle, 2 e 3, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio 2 maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado nell'archetto 2 catenelle e realizzo una maglia bassa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 sto terminando il mio quarto giro ho fatto la maglia bassa le due catenelle e il ventaglio vado a terminare il giro facendo una maglia alta dove ho la prima maglia alta una maglia alta all'interno della terza catenella ho terminato così anche il mio quarto giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il quinto giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 3. una maglia alta sopra la maglia alta successiva prendo il filo vado all'interno del ventaglio e vado a realizzare due maglie alte 1 2 2 catenelle 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte una e due 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme entro nell'archetto di 2 catenelle realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo, rientro altre due maglie alte. 1-2 catenelle 1-2 entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1-2 entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1-2 entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro vi farò vedere come finire il quinto e come iniziare il sesto sto terminando anche il quinto giro ho fatto il ventaglio prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado nella maglia alta successiva entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta ho terminato così anche il quinto giro, sesto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una due-tre, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho le due catenelle del ventaglio. E vado a fare il mio ventaglio. Quindi, due maglie alte, 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte, una e due. Catenella di separazione. Prendo il filo, salto la prima maglia bassa, vado dove ho la seconda maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una due. 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio 2 maglie alte una 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione prendo il filo salto la prima maglia bassa vado nella seconda maglia bassa e di nuovo realizzo il mio ventaglio 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle rientro altre due maglie alte 1 e 2 2 una catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove a ventaglia realizzo il mio ventaglio quindi due maglie alte, una e rientro 2 catenelle. 1-2 prendo il filo, rientro altre due maglie alte, una 2 catenella di separazione. Salto la prima, vado nella seconda maglia bassa, realizzo un ventaglio quindi 2 maglie alte. 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 e 2 catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il mio sesto giro vado sempre a fare le mie ultime due maglie alte quindi una entro nella terza catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta ok vi giro la relazione vado a fare il mio settimo giro e come sempre iniziamo sempre facendo le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi il nostro ventaglio quindi si prende il filo si va nell'archetto di 2 catenelle si va a fare il ventaglio quindi due maglie alte 1 2 2 catenelle si rientra altre due maglie alte una 2 catenella di separazione prendo il filo vado nel ventaglio successivo e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta nell'archetto di una catenella 2 catenelle 1 2 rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la prima delle due maglie alte. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione si ricomincia da capo. Quindi vado nel ventaglio nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte. Una e rientro due. 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 catenella di separazione prendo il filo vado dove ho la prima delle due maglie alte realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva e una seconda maglia alta vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. catenella di separazione e si ricomincia da capo facciamo un'ultima volta insieme quindi vado dove ho la maglia alta realizzo eh, scusate vado all'interno dell'archetto i 2 catenelle realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 catenelle 2 catenelle di separazione 1 2 rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 catenella di separazione vado dove ho la prima delle mie due maglie alte e realizzo una maglia alta vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta vado nell'archetto 2 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle. Scusatemi, una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Allora, ho terminato anche il mio settimo giro facendo sempre le ultime due maglie alte. Adesso possiamo andare a fare il nostro ottavo giro. Allora, io non farò più aumenti perché, come larghezza va bene, ma per chi deve fare degli aumenti, spiegherò come fare l'inizio uguale per tutti: quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, una maglia alta sopra maglia alta successiva. E andiamo a fare il nostro ventaglio all'interno dell'archetto di due catenelle quindi una due. due catenelle rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione allora per chi non deve fare come eh, iniziamo tutte quante insieme e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e 3 ora io non devo fare aumenti quindi andrò a fare direttamente le due catenelle che invece deve fare un aumento vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta e poi a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta restante in modo tale da passare da avere tre maglie alte a 4 siccome invece io non devo fare più aumenti dopo le tre maglie alte andrò a fare 2 catenelle e vado direttamente da quest'altra parte a fare le mie tre maglie alte quindi una due e tre Naturalmente poi chi ha fatto gli aumenti nel giro successivo andrà a fare 4 maglie alte perché si troverà 4 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quello è perché deve fare degli aumenti, quindi da tre maglie alte deve passare a farne 4 e poi si procede normalmente, quindi catenella di separazione si va dove si ha l'archetto del ventaglio e si va a fare il ventaglio, 2 maglie alte. 2 catenelle, si rientra altre due maglie alte, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una, due e tre. due catenelle, 1 e 2. E si va direttamente dove si hanno le tre maglie alte, una, due e tre mi raccomando invece chi deve fare gli aumenti ne va a fare 4 catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi questo è il mio ultimo giro nel senso che è l'ultimo giro con gli aumenti poi si ripeterà io adesso ripeterò sempre il mio ottavo giro quindi sto facendo l'ottavo giro andrò sempre a ripetere questo giro fino ad arrivare agli scalfi quindi vi dirò alla fine quanti giri ho fatto naturalmente se fare 4 maglie alte perché una taglia molto più grande non va bene con sui massi a 4 poi ne può fare 5 non è un problema quante maglie andate a mettere Qui l'importante è che una volta che avete messo le maglie giuste e quindi avete raggiunto la larghezza necessaria procedete con quelle maglie come sto facendo io che procederò sempre avendo tre maglie alte in questa maniera quindi io adesso continuerò vi farò la sapere alla fine quante volte ho ripetuto il giro fino ad arrivare a fare gli scarfi e poi vi farò vedere come mettere i marcatori e realizzare i nostri scarfi allora io ho ripetuto il giro fino ad arrivare ad avere 12 giri totali quindi dal primo fino all'ultimo ho ripetuto 12 giri e naturalmente ho ripetuto sempre lo stesso dall'ottavo fino al dodicesimo giro adesso posso andare a mettere i marcatori per poter mettere i marcatori io mi sono contata queste mh, mh, figure non so neanche come definirli um, comunque diciamo queste strisce realizzate non dai ventagli ma dalle maglie alte quindi un'intera striscia un intero motivo questo qui quindi 1 2 ne ho un totale di 19 e ne ho messi due avanti per lato quindi 1 e 2 5 dietro e 5 nelle maniche andando a mettere dove ho il primo e l'ultimo qui all'interno dove l'archetto delle due catenelle il marcatore poi ne un altro avanti e indietro e un, un, un quinto qui quindi ripeto ho messo 5 motivi per la manica 3 liberi e 2 dove ho messo in marcatore nelle due catenelle che mi separano i due strisce di maglie alte Due davanti, stessa cosa da questo lato: due davanti, 5 per le maniche e un totale di 5 dietro. A questo punto possiamo andare a lavorare il corpo della nostra maglia del nostro cardigan. E io ho deciso di passare a lavorare con uncinetto più piccolo, perché mi sono accorta che comunque mi va abbastanza largo. Quindi voglio andare a lavorare con un centro del 3 e non più del 3 e mezzo. Ma voi potete continuare normalmente con il 3 e mezzo, se volete, che comunque il cardigan venga bello largo bello eh, vaporoso. Io lo voglio un po più stretto quindi mi va bene sia vaporoso in alto ma sotto e sulle maniche andrò a lavorare con il 3 in modo da stringere un po la lavorazione adesso io vado a lavorare normalmente sempre il mio giro quindi vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi una due tre e poi di nuovo maglia alta sopra maglia alta e continua a lavorare normalmente fino ad arrivare dove ho il marcatore. E a quel punto vi farò vedere come creare lo scaffo e come passare dal davanti al dietro. Allora sto per arrivare dove ho il marcatore, ho fatto il ventaglio, fatto la catenella di la catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo tre maglie alte quindi una. 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 salto il marcatore e vado direttamente nella parte dietro vedete questa è la parte dietro qui è dove ho la manica quindi vado direttamente qui ups, dove ho le mie tre maglie alte dietro quindi vedete rifaccio faccio vedere qui è il, eh, è il marcatore questa è la manica vado direttamente nella parte dietro e vado a lavorare i miei tre maglie alte una sopra ogni maglia alta 2 e 3 catenella di separazione e continua a lavorare normalmente io adesso sto lavorando nella parte dietro quindi continuo a lavorare in questa maniera Posso anche già togliere il mio marcatore perché tanto abbiamo unito poi naturalmente vi farò vedere come quando andremo a fare la manica come evitare che si formi un foro troppo grande sotto però adesso continuo a lavorare fino ad arrivare al marcatore successivo e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti sto Terminando la parte dietro per poi passare di nuovo la parte avanti e qui la mia manica. Quindi di nuovo ho fatto la catenella, vado dove o le tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due e tre, catenelle, 2 catenelle di separazione salto il mio dove ho la manica vado direttamente nella parte avanti subito dopo il marcatore nella parte avanti dove ho di nuovo la striscia di 3 catenelle e vado di nuovo di scusatemi di tre maglie alte e vado di nuovo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e tre In questo modo di nuovo qui ho il mio la mia manica che posso anche andare a togliere il marcatore e adesso continuo a lavorare sul davanti e poi vado normalmente a lavorare le ma eh, come abbiamo lavorato fino adesso quindi io quando andrò a fare il giro dopo farò sempre 3 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte quindi si torna a lavorare normalmente il giro come stavamo lavorando prima e continuo sempre con il mio stesso giro fino alla lunghezza desiderata quindi io alla fine vi dirò quante volte ho fatto il giro ricordatevi solo, ecco ve lo faccio vedere qui che si vede meglio giro così, eh, così riuscite a vedere meglio questo è lo, lo scalfo della manica. Io poi, quando tornerò a lavorare, naturalmente andrò a fare sempre 3 catenelle, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E continuerò a lavorare così per tutta la mia ehm, lunghezza della, della, mio, ehm, della mia giacchetta. E poi vi farò vedere come fare le maniche, come fare in modo che qui non si formi un foro. Una sì, è una maniera molto semplice, però ve la farò vedere in modo tale quando andate a fare la manica, evitiamo di fare il forellino qua sotto. Quindi continuo a lavorare il mio giro, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Non so ancora quanto la farò lunga, se farò una giacchetta o un cardigan, quindi farò che mi arriva sotto al sedere. Devo ancora un po' decidere, questo, però nel frattempo continuiamo a lavorare in questa maniera. Ho Terminato di lavorare la parte di sotto e io ho lavorato per un totale di 37 giri. Non ho fatto alcun tipo di aumento, la maglia comunque va ad allargarsi da sola ehm, quando andremo a fare poi a mettere il bottino il bottoncino in alto. Quindi possiamo dire che adesso la mia parte di sotto è terminata e adesso posso andare a fare gli scalfi. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 3 quindi vado a stringere un po però mi raccomando chi è una taglia più grande o chi vuole che comunque la manica vada larga per me già va larga così e con i tre e mezzo andrebbe veramente troppo larga andiamo a fare in questa maniera sapete che io solitamente inizio dal centro questa volta invece inizio dal gruppo di tre maglie alte libero vedete qui è dove ho l'attaccatura la, del davanti e del dietro io andrò a lavorare qui dove ho le prime tre maglie alte libere e vado a lavorare normalmente il mio giro come ho sempre lavorato fino adesso quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta quindi adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, vi farò vedere come chiuderlo e come andare ad evitare che si faccia un foro, uh, ma attaccheremo in modo tale da evitare che si faccia un foro sotto il braccio e poi i giri continueranno a essere quelli normali che abbiamo sempre fatto, solo la chiusura del primo giro sarà diversa, poi andremo a fare sempre come abbiamo fatto fino adesso, quindi io continuo a lavorare così, ci vediamo verso la fine del giro. Allora, ho fatto le ultime 3 maglie alte e vedete io qui all'inizio del giro avere tre le maglie alte qui o 3 catenelle 3 catenelle anche qui 3 catenelle anche qui per chiudere il mio giro vado a fare in questa maniera una catenella vado nelle 3 nelle catenelle qui di separazione quindi vedete, non vado in queste non vado in queste vado in queste qua in basso Entro nella catenella centrale e vado a fare una maglia bassissima. Catenella. E vado dove ho iniziato il mio giro. Quindi, dove avevo la terza catenella dove avevo 3 catenelle. Dentro nella terza catenella che equivaleva. alla mia prima maglia. Alta. Abbiamo fatto così il nostro il nostro scalfo, e vedete qui non si è formato alcun tipo di. Foro, ma abbiamo questi tre forellini e quando andremo andare a fare i prossimi giri qua faremo 3 maglie alte 3 catenelle e chiuderemo comunque vi farò rivedere come però vi potete vedere quindi io ho saltato le 3 maglie le 3 catenelle qui sono andate nelle seconde catenelle in basso sono in, nelle 3 catenelle in basso sono entrata nella seconda ho fatto una maglia bassissima poi una catenella chiuso il giro e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro quindi 3 catenelle una due tre e vado a lavorare normalmente il mio giro vi farò vedere quindi questa volta come terminare il giro che poi è quello che andremo sempre a ripetere perché non dovremo fare più giochetto ma che abbiamo fatto qui per evitare che si facesse il foro grosso ma andremo a chiudere normalmente il nostro giro quindi io continuo ci vediamo alla fine del giro e come vi ho detto vi farò vedere come terminarlo Scusate, ho detto 3 catenelle, ma in realtà sono 2, quindi 2 catenelle, 2 catenelle, 2 catenelle. Non so perché ho detto 3, ma sono 2, scusatemi. Ho fatto tutto il giro, lo sto per chiudere, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare le 2 catenelle, 1 e 2, e vado direttamente dove ho la terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Ecco, questo è quindi il giro che andremo a fare per tutta la lunghezza della nostra manica. Non farò una manica lunga, la voglio fare a tre quarti, quindi vi dirò quanti giri ho fatto e poi decideremo se fare qualche bordino, ma voi sapete che non sono tanto amante dei bordini, ehm, però andremo a lavorare, comunque per adesso lavoro la manica e vi farò sapere quanti giri ho fatto. Ho terminato la prima manica ho fatto un totale di 25 giri che mi ha portato via un intero gomitolo perché ho iniziato la lavorazione con un gomitolo nuovo proprio perché volevo vedere un po quanto me ne consumava e adesso andrò a fare l'altra manica utilizzando un altro, un altro gomitolo e poi come vi ho detto andrò a decidere se fare delle diminuzioni uh, oppure eh, scusatemi delle, dei bordini oppure no ho terminato di fare entrambe le maniche alla fine ho deciso di mettere il bottone il bottoncino qui in alto, uno solo, non ne metto di più perché mi va bene che si abbottoni solo in alto. Sapete che preferisco questo genere di giacchette, ups, um, di giacchette o di cardigan, che si abbottonino poco. Quindi ho messo il bottone solamente qui in alto. Quindi la mia giacchetta è terminata.